Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco007 siamo tornati su Pokémon Let's Go Allora, nella scorsa parte abbiamo sconfitto Brock. <ride> Ma entriamo nella casa degli altri a derubare. Tu non puoi passare per le porte. You can't. Do anything Dovrei riscuotere le tasse, dammi soldi. Eh, comunque, tra poco passeremo in un percorso in cui stanno molti allenatori e vi vogliamo chiedere in un sondaggio che tra poco apparirà eh, dovremmo tagliare o no le, le battaglie tra allenatori? Eh, per, in questa parte non le tagliamo, le teniamo così come sono però ne, ne, nella prossima parte vedremo i risultati eccetera eccetera. Wow, hai trovato una, tre Pokéball in una Pokéball. Wow. Anzi no, no, non nella prossima parte, visto nel, nelle vera. prossime parti, visto che. Il demo è dei sono spettacolare! in una delle prossime parti perché, perché alcune parti le facciamo nello stesso giorno, quindi è impossibile. Matteo, marmocchi, spiego. E mi sono scordato di cambiare. Perché io c'ho E io io invece. Ma no, Besprot... Ecco. ecco. E sei apparsa in battaglia. Vai, Ivi! Vai, vai! Io uso il potere della ah, forza. Fosse... L'attacco di Bell difesa, attacco speciale, difesa speciale. Veloce... Ah! Tutte, tutte le, le statistiche di Bell sono aumentate. Ma dai. Ma ispiro! Ah. Oh, è che cosa stavo facendo? Attacco. A voi gibotta? sì. Usano gli attacchi che sono di più, di solito sono... Io cambio Pokémon. No, quelli che sono di più sono i meno potenti. Appunto. Usa quello, biscelli manca un.. Ah, ok. Una brigiola. No, pensavo in generale. Io cambio Pokémon così non spreco le mosse. Lo so, sono dire botta fa, fa danni eh, Almeno credo Fa danni ogni volta che Ogni volta che passa il turno E il nemico non, penso, non si può muovere Non penso proprio Come sì. com com com dovrebbe funzionare Il nemico non si può muovere e fa danni ogni turno E tipo il veleno ma anche paralizzamento Comunque no Non ha senso Ha senso è vero Io ho giocato a Pokémon, mica tu E eh, ho capito ma mica c'è mica c'è cosa? questo effetto che dici tu sì, che so, si tu che c'è sostituisci anche tu... pg con uh... beh spero no. no perché perché le cose a caso niente ora ce lo questo qua e tu c'hai spazio perché ospiro oh, Tutti tutti tu. mi piace aprimeno mm. si sì. grazie magari apri il menu prima non così. puoi avere i eh, pigi si hai squadra no, in hai capito io volevo volevo bell sprout tu hai detto cambia bell sprout perché bell sprout non ce l'avevo più avevo selezionato coso ah e non funziona così si sì, che funziona non funziona non così no. ma hai visto che non avevi <ride> tu lo clicchi mica lo scambi guarda no. dopo vediamo il, il, la squadra dopo sul menu e usa volgibotta non è molto efficace perchè lotta non è efficace con veleno perché se tu prendi a pugni veleno dopo usa volgibotta ok perché di nuovo tu? perché tu hai saltato il turno cambiando poco ah. no? Avolgi botta. Avvolgi botta. Eppure di tipo normale, come fai a essere. Guarderai. Scoprirai. In realtà no, perché ora muore subito. No, mi sa di no. Sì, mi sa di sì. Midoran è morto. Yeah. Non sai che tra poco yeah. cambieremo sber sprout. Yeah. Di sicuro. Eh, che no, in impari, dimentichiamo A me. Non sta. Vediamo. Fai Fai dica. A bell sprout. Ah. Come <ride> dico. Eh, vediamo. Fuori full miss. Sì, sì. Un attimo. Ho cari nervi. Sono c'è. Torri full miss guardo. È inutile. Torri full miss si sì, fu un sguardo io penso mezzo no volevo leggere cosa no, faccio no. tanto Nidoran non lo usiamo okay. non la, no non lo usiamo non abbiamo Nidoran femmina perché non abbiamo Nidoran femmina? perché non ce l'abbiamo punto e ok andiamo dove andiamo ehi non... tu evasore fiscale dammi Guarda la squadra mica sta sta Bell e eh, vabbè basta togli. no fermo non vuoi Bell Sprout nella Non Vuoi Bellsprout? Eh, c'hai Bell Sprout! E ora se faccio uscire Cartuna, hai pigi. Togli oh, lo voglio. Non ti piace pigi? No. Ma lo odie. Non lo voglio pigi. Dove che stanno? Gira intorno. Eh sì, mica posso scavalcare ste cose. Vedi? Guarda. Erba alta, evviva, Spiro. C'è pure sta tizia qua, anche un Pokémon selvatico. Il bello è bene che puoi fare tutto il casino che vuoi dietro a Cescuno, ma non ti sentira mai. Proprio suono avvicinarmi. Ecco, di gran fermio. Io lo catturiamo. si sì, vai, metti pronto. Sì. Preparati. Non si può. No, ho sbagliato. Ah. Perché due volte? Non è due volte, ho messo B per sbaglio. Al posto di A. Si, sì, ora scopriamo cosa fa Bogibotta se non l'ho sciotto. Di regola non dovremmo fare. E se insieme. non lo sciotti tu. Ok mm. mm, Questa sì. cosa? Nella prima generazione faceva così a volgibotte Quando usavo stavo incontro di sì. me Vestimiavo sì. Vedi però gli fa danno in continuazione Solo la paralizzazione hanno tolto Ma non ho sempre B prima Non fai con Follersi tra A e B? Cioè tu aggiunti mm -hmm. da te. Perché per, a non ho perso tre dialoghi, io premo sempre B. E allora? Delta. E allora premo B? Io non mi confondo con mi i con Muoviti! Perché cambi i Sprout? No? E non mi va di usare un boss, vabbè uso crescita. Che cosa fai con crescita? No. io Ieri mi sa so che. non ho usato no, doppio calcio per smario. Certo, ecco bravo. Io aumento l'attacco invece. Wow. Sono diventato fortissimo. più alto si <susurra> sì, ma non puoi usare sempre colpo coda quello è colpo coda cioè lui che, che scodinza tra virgolette se possiamo dire così non ah lo, lo uccidi così <susurra> visto sono fortissimo tu non hai fatto per te già gli ho tolto io tutta la metà vita non è vero la metà vita gliel'ho tolta io con azione e l'altra metà io. Già ho finito! Ok, no, okay, no, no, bye. no, non mi interessa. Bye. Ok, uh, catturiamo questo. Ekans. No, snack. Uno snack, non un vedi? Una forma di. Grande! No, non ce ne frega niente! Ups, ho fatto tipo. Perché così? Non così, fush, perché funziona meglio, hai visto? Catturato un colpo suo. Sono troppo forte! Ok. Uh, Spearrow è salito a livello 8. Non Ma che ho... schifo di squadra abbiamo? Ma cambiamo PG con Spiro. con Ekans. An... Anzi no, Spiro con Ekans. Oppure Solid Snake. O lo allora, rinominiamo Solid Snake. No, solo, solo Dynamite può avere soprannomi. È almeno il mio Pokémon principale. Eh? E almeno il mio Pokémon ah. principale. Il tuo Pokémon principale si chiamerà. No, Bellsprout è il mio. Dipende, anzi, vedi.. Mio... Ekans è più forte di. di ok, io aggiungi alla squadra Bellsprout. Beh dai.. togli Kakuno, togli Spiro. Si, sì, Kakuno non si evolverà mai tanto. Ma che schifo, Ekans. Vediamo, ci abbiamo qualcuno migliore, no? Sempre meglio Eccans No, spostiamo. Mettiamolo Possiamo... al posto. Sono irata. Ecco. Non ha senso questa cosa. Ma vedi, è più forte Eccans oppure Bell Sprout? Ciao! Eh? Uh più. Ekans o Bell Vedi qual è più forte? Di sicuro è Bell belsprout Guarda! Livello 11 livello 6 e controlla certo. la statistica info info info info allora vedi che okay. danno dove sta scritto il danno ah, eh. statistica. ah ah ah ah ah ah ah attacco 10 oh, minuti difesa 12 si sì, vabbè di okay, gran sì. lunga più forte per... sì ok, Iscriviti. allora rinomina Bell Sprout con il nome di sparasemi ok <ride> no e eh, eh, rinominiamo pure pg perché è il tuo vecchio Pokémon no, non, rin... sì. non lo voglio Pigi Rino... No rinominiamo no, tutti non... i Pokémon che usi tu no, allora, no, come lo chiamiamo Piggio? No, no, non lo voglio usare pg io non lo uso Lo so, per com... prima lo usavi Come lo rinominiamo Piccione Basta Non si merita nessun soprannome Lo chiamo Pigcione No, Piccione basta Vabbè, sta parte è tanto velocizzata perché... No, non penso che... Non abbiamo uscoli. fatto niente perché poi mi confondi. Piccioni, vabbè, piccioni. Eh, eh. Ma almeno le, le cose brutte le devi fare, falle bene. <ride> che è il mio soprannome di Bell Sprout. S maiuscola. Sì, spara semi. Tutto attaccato, mi raccomando. più o meglio Lì. meno ok tanto tanto pigi non lo userò andiamoci un bulletto affronta mm -hmm. <ride> volevo <ride> evitarlo <ride> ma fece per il lavoro combattiamo forza no <ride> Greg piglia. <Pians. ride> che nome è Greg Sembra tipo aggregazione <ride> no <ride> Il Kakuna è più grande di lui. E' vero. Dopo vediamo quanto è alto un Kakuna. Probabilmente non più di un metro. Perché Ma quale... no, come fa a non essere super efficace a sto coso? Tanto. tanto mo non può usare nulla a parte. A e parte well, no. posso come è che si chiama. Difesa. Rafforzatore. Ah. Wow! Ah. La difesa mi caiocone aumenta. Wow. Uso qualche altra mossa. Non quella forse. Opero. Metti indietro. Io uso sempre questa perché è la più forte che ho di Eevee. Eccola. Ah, Nemmeno fai in tempo a crollare con gli e? altri Pokémon ti avrei battuto! Quelli altri Pokémon. <ride> con le mosche. <ride> <ride> Vedi quante altro ne ha Pokédex? Wow! Ok, vai, là, là, sta là. Ecco. Dati. No. Altezza, <ride> 70 cm. Proprio <centimetri. ride> mio dovrebbe. C'è un mio nato praticamente. Un attimo, vediamo dove vive Bulbasaur. Bulbasaur? Ah. Sono ah, c'abbiamo già Bulbasaur. Bul Bulba bulbaur. Ah no, no, qui. Percorso 17. Bulba, bulbaur. Quindi lo possiamo ancora avere Bulbasaur. Bulba, bulba! Combatti il bambino scemo. A me piacciono i pantaloncini corti! <ride> e allora chi chi ti ha. Chi ti ha Interpellato. interpellato? C'è una manetta con Guido. Che Marco ripete, ruole. Uh, Perché? un topo di fondo. Io non l'ho mai detto che la. Vuole. Sì, tu l'hai detto, mi sa, nel secondo episodio. Guarda me ricordo. Sì. No. Sì. <ride> sì, era contro l'attacco tipo usare. Eh, che, che... Vabbè, uso tutto questo. Tanto ho, ho visto che non la, non la spreca. Ma no, è più veloce io! noi mm. Ah, vabbè, attacco rapido. Wow. <ride> che schifo. Che shot. Vabbè, la mia spara segni e Vabbè, comunque... Bene, come Non ci posso credere. Crediti. I miei soldi! <ride> Tre Pokémon, di cui una è quella di Rattata. Abbiamo un Rattata gratis. Non è vero. E anche se forse non ce ne facciamo un bel niente. Psst, qua c'è puff Che c'è scritto qui? Non sai leggere? No. Ai fantasmi non le insegnano la lettura. No, tu che altro perché non posso leggere. Cioè io so leggere <ride> ma non, non posso. <ride> Aiuto! Non, ho bisogno di niente di Spiro! Fugga. Fugga. Fuggia. Più che altro mi sono di un traduttore universale e una rete di indagamento, perché questa non è un italiano <ride> e non si legge niente. <ride> questo è lì... Il corso 3 per il mondo è lui. Ok, ciao. Però per ora. Dai. Ah, è vero, non è qui che c'è il GDP. E dopo? <ride> Salve. Tasse. Ah. Signore, che cacchio vuole? Uff, è meglio riposarsi un po'. Che stanchezza. che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, io! Tu che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che che stai, dici di fare un po' di che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che Pronto a all allenamento Perché <Angsté> Allenamento Sabas Tanti coach hanno sempre un po' Yosef sta lì <t> Miau <mosquito> <Danielle> <m administrator> Il motivo perché ho preso il le Lesgo Eevee yeah. Cioè Miau Ehm okay. Miau Perché in, in Let's go Eevee si può usare, si può avere Miau Mentre in le sgopicchi. No. Che dici li possiamo raccogliere quei soldi che ci lancia? No. E eh no. Cioè, mi sa che ce li ha ah. lui se vince? Ah, il bello è che <coughs> lanciamo. pure ce la tu. Lanciandoci cioè. delle monete addosso. Brutto colpo. E allora? E allora? Monete. E allora? Ce la lanciate da un metro di distanza. Quanto male possono fare? Eh sì, però brutto colpo. La... Cioè ha fatto più male del previsto. Sì, ma è forse. morto. E vabbè. Ha fatto un ultrasuono. Wow, level A Ah, è <ride> ah, che poi. Nel <ride> nome tizia è femmina. <ride> ah wow. Non l'abbiamo mai notato. Eh vabbè. Sparasemi a livello sp Spara Sparasemi che è maschio Ho una Sparasemi a livello? Sparasemi ha imparato acido Piccione <ride> <ride> <ride> Ho imparato l'acido okay. Adesso posso <ride> profitare Oddio adesso ho la sparasemi normale <ride> Anche il mondo uno sarà una passeggiata per te Eh uh, vabbè 130 euro Lì c'è il primo allenatore con due pokemon <ride> Perché non te li ho Ah Uh, abbiamo raccogliato abbiamo raccolto 65 euro da, da miau ah e poi gli abbiamo rubato lo stipendio di un mese ah giorno paga possiamo <ride> <così ride> usare pure noi Cosa? giorno paga cioè cioè quella mossa che ho usato miau Cioè che li lanciamo i soldi sì. ma si consumano cioè li, li, li intiriamo veramente no io no, che, no. che schifo è ecco, insegnato a, a dare noi <ride> tits e eh, boh! Con poco da Che serve? serve per diminuire l'attacco. che ah, ok, allora io. Precisione è quindi per forza la fai. Dalmi anche alla mia sparasemi. Non puoi, solo Ivi lo può fare. Vabbè comunque adesso ho una sparasemi normale e ne fusa anche con la sparasemi venerosa. Fune di fusa. Capito? Non parliamo con quel ciccione, non so dov'è ciccione, cosa mi... hai detto? la mia sparasemi oltre a essere di tipo normale cioè che sparasemi adesso è anche una sparasemi eh, venerosa vieni vieni pure. Vieni da me no vieni nel mio stesso punto <ride> signore lei che è molto ricco e vestito bene mi, mi paga le tasse e paga anche le tasse a me Manco lo prende Ivi, lo lascia lì. Sì, me è nessuno. È saltato sul balcone e oh, si è girato. Oh, oh, oh, oh. E mi è risalito sul cappello. Anche Vieni quei so Pokémon. So si è volato via. Siamo a 22 minuti. Okay. Io iniziamo il Monteluna. Luna. Hello! Che dentro il Monteluna c'è un boss. Wow! Il, il cui simbolo è quel mio. Wow! L'ho visto lì. Miau. Sì, vai niente. Dorme. Mio dio. Miau dio. Così. Si è volato via. Alla velocità della luce. <ride> Eccoli qua. Qui non c'è nulla. Cerchiamo più là. Lo so che non è questa voce però. Ehi, tu che ci fai là? Ci stai spiando? La spia? Mamma mia, un fatto Mamma mia che sta combinando. Non doveva stare di guardia? Mio. Perché non parla? Anche se parla nel cartone di della... dopo. Miaw, miau! miau. Chi che. che che parla? Vabbè, siamo venuti a sapere che qui si nascondono dei fossili rarissimi. E non abbiamo ancora intenzione di farci umare. Sta parlando Jesse. Ben detto, saremo noi a scoprire dove, dove sono e a rivenderli per farci soldi. Soltanto noi. <susurra> <susurra> Che razza di direzione fa, mia Eh, oh. questo è il Monte Zubat. Luna, Dovrebbe Zubat. essere brutto per i Zubat. Zubat. Zubat. Zubat. Zubat. Dovrebbe essere brutto per i Zubat, ma non lo è in questo gioco, visto che li puoi schivare. Wow. E ce lo spiega tipo adesso. Wow. <ride> ma che cacchio. Ma no. Sono fortissimo. Sono Guarda che lo catturo. Due. 3 e gas non è mai stato così difficile Ah, ti ho preso no mi sa che questo lo devi fare Uno, per forza al centro 2 e 3 oh, vedi ok sei pronto al mio 3 quando uh, dopo che dico 3 tu lanci capito? non appena dico 3 1 2 3 The perfect. Sì Si 1, 2, 3, Sì, E non abbiamo rispettato le regole! Ma in realtà l'abbiamo preso all'interno del cerchio No, era fuori! No! <ride> Mettiamo Zubat nella squadra! No, è scarso! <ride> e dobbiamo vedere se è scarso o no! Non c'è scritto il livello! Fa niente scarso! <ride> e no! Pur Gubat no, no, no, Gio Dudono. Ma proprio mettere in squadra Gio Dud lo mettiamo nella squadra. Beh sì, Gio A pizzo. posto i piccioni. <ride> Pronto tre. uno, due, tre. C'era il cerchio pieno, non l'abbiamo preso affatto. In realtà siamo andati al centro del cerchio. Lo sai che io perché te. Praticamente cosa? You? Ma perché non mi fai usare la bacca? Usa, Usala, usa. usa il tuo. Beh, non è. Io sono povero. Ah, in realtà no, c è, c è Sei ricco. <ride> tu pensi di essere povero, ma noi abbiamo 13.000 euro. Uh, ma no, ma che cosa? Tanto ho regato non... una bacca se ma no. Non lo ammazzo, ucciderò pure questo bambino Piacco. Tu, tu devi pagarmi te, le tasse. Basta, non fai più ridere Perché scusa il tedesco sto qua Gunsal Pun Tassel <ride> Nine Tassen Miro Via. vabbè Tu sei Hitler dell'evasione Fiscale Eeeh vabbè Vabbè questa, questa Butterfree si vede già che è più grande di lui Questo Butterfree Questa Butterfree Questo è maschio Sesto Balderfree no ho sbagliato fa niente ci penso io ho un po' di acido grosso stavolta ohhhh chi sa che schifo, schifo, io sono di livello 13 quasi il doppio di lui tanto male ma cosa è che... fuoco? <ride> la spada semi di fuoco <coughs> vabbè tanto la mossa si chiama acido allora è una spada semi velenosa ma uh... ti ho no, no no mai metti indietro Giorno paga! Tu pagare i soldi, io accetterei i soldi. Diciamo che adesso è una mossa di erba. Ho vomitato un soldo, wow! Ci sono monete sparse ovunque. Yeah! baffuto ah abbiamo pure raccolto i soldi che abbiamo trovato e eh si sì, chi vince si, si becca i soldi wow poche okay, poche 5 megabollari una raccolto wow un uh. colpo uh. paras e cioè non ti interessa il più geodute di un paras <ride> li ho presi tutti i due insieme non so neanche chi <ride> ho Davvero, è più paras comunque è so... più raro no. Lo sai che io perché mi regolo su quando la tiri tu per tirarla, perché tu lo so che non seguiresti mai le mie indicazioni. Uno, due, tre. Hola. Era pure stranita. è andata bene. Boom! <whichever> Boom! Che Cacchio, Nidoran! è bello che otteniamo esperienza cioè se già il fatto che tutti otteniamo l'esperienza ma otteniamo non... che otteniamo esperienza catturando i pokemon già il fatto che tutti ottengono esperienza eh, anche se non combattono e strano eh dai, parla, stai... <ride> che sei... <ride> R è ancora più strano che ottengono esperienza senza nemmeno combattere cioè senza nemmeno che siamo in una battaglia cioè tu lanci una pokemon catturi un pokemon e' yeah, esperienza per tutti gratis allora questo che segno? No uh... no no no Non fare nulla No perché Pokémon? È il mio Pokémon preferito Non è fix? No I hate you eh, ti devo fare? Ah, sì. check Chiamalo no. <ride> Lo cambiamo con Pichu. È uno dei Pokémon che userò meno Però sì. lo, lo metterò nella scuola Cioè sì. amico Sì Perché Dude significa amico i know, l'hai detto pure la prima volta che l'abbiamo visto. E c'è James. Cosa c'è? Ha perso le vista i miei amici in questa grossa e mi stavo aspettando qui. Okay. E eh allora che cosa vuoi da me? <ride> A porta! Che cacchio! Bello, bello che c'è una tizia che ti approccia così in una caverna, da solo, cioè, dico non è un po' da denuncia. No. No, è lei che denuncia noi. Sì, cioè. <ride> tipo. Eh... Lei ci molestia e lei chiama la polizia per molestia. Meglio, ci molestia. E se io vomitassi l'acido sul suo bel sprout, la spara è più forte di un bel sprout. Chiama il professor Rock. <ride> Dai, lanciare una moneta sulla pianta ma, fa veramente così male. direi che l'acido invece <ride> fa il suo lavoro meglio di chi. Ah, ah, ah, ah oh, oh, oh. Ora tizia sparisci prima che faccio sputare la mia sparassi semi acido pure sui suoi capelli. Poi vediamo se se ti lamenti ancora. 190. Tipo... Cioè, e mia canta. Turbo sabbia, no, che schifo. Irania. Cioè, ho perso 160 soldi, 75 soldi, 3-4 volte. E non è zosa. E allora si smambe No, i bimbi eh. No, le cazze Poi io si gira dovunque poi ti... Arg ma quanto sei veloce Sono stato tre... Ho fatto tre battaglie Con Con uh, i... Gli allenatori, quanto sei veloce C'è un youtube drama, youtube Prego, prendi il grande, è più forte, ti prego, ti prego. Mm. Zubat, Zubat non lo prende Ah, 31, ok. Ah. Um. Ci fermiamo qua noi. Quindi ci vediamo alla prossima parte di Pokémon Let's Go E D. Alla prossima, combatteremo questo tizio e forse anche il Parasect. Stavo no, per attirare la battaglia. Vediamo caramella rara. Lo sai che devi salvare di nuovo adesso? No, Vabbè, non assolutamente... la, prendo la, prossima, la riprendo la prossima volta. No, no. Eh, alla prossima, ciao. Ciao.